Basta! Dove sono, sono io? Ah, un... eh, Ehi! Eh, sono <ride> oh, <vero>. Mi sono <ride> perso! <ride> Eri, un Eri un bot! Eri un, Era un bot! Bene! Buongiorno! No, che poi esatto, è sera! Buongiorno! Buonasera! Basta con questi countdown andiamo via sparati sì. a cannone proprio a 90 gradi con i pantaloni giù! Se poi, ci state portate... guardando ma non ci state seguendo su questa piattaforma che è Twitch adesso cliccate quel cuoricino e ci seguite! Grazie! Se non hai tempo di seguirci live noi pubblichiamo sul nostro canale YouTube, link lì sotto da qualche parte, il video, anzi un best of del video e anche lì, e anche lì, secondo me, un iscriviti e un pollicione all'insù potresti lasciarlo, eh? Nonostante stiano spammando il link di Instagram, cancelleremo Instagram, è l'unico modo per interagire con noi in ambo i versi, perché è un gruppo, non è un canale, quello di Telegram, è entrare nel canale di Telegram dove per di più pubblichiamo in anteprima il best of che poi lasciamo su YouTube cioè eh, ragazzi esplode la testa ma sai che ti vedo in ritardissimo? sono ritardissimo Ti sei vedo ritardato. Cioè. ti vedo ritardato lo sai? <ride> ti vedo ritardato, mi piace ammazza la creatività questa piattaforma cioè adesso io volevo fare una cosa e non posso farla perché sono cosa sicuro fare la cacca in live che non mm, si può no non si può non si può cagare live su twitch eppure c'è un sacco di gente che non caga non live non su twitch ragazzi le vie di mezzo sono per i deboli non esiste cioè voi immaginate uh, se lo sbarco in Normandia fosse stata una via di mezzo cosa sarebbe successo <ride> tutti fuori <ride> in acqua in mezzo al canale della manica eccola qua, la campana di cristallo 18 intelligenza una campana sacra, posseduta un tempo da Gertrude, figlia degli dei e basta, sono tutti figli dei dei ma guarda che questi hanno copulato peggio di di Di di Lady Di, di, di, di, di eh, e profanata dagli studiosi dell'artigia centrale N non parlerei dei reali in questo momento profanata Ah, è, be è bello, è bello, è bello essere tossici è bello, tossici non nel senso di dipendenti sì, da sostanze scusate. stupefacenti ma tossici nel senso che tu entri in un ambiente e lo distruggi è come costruire qualcosa ma al contrario <ride> credo che ci sia sì. una parola per questa esatto. cosa esatto, <ride> tipo distruggere allora, il set del, eccolo qua Cavaliere della Missione, è anche detto Elmo Vagina i cavalieri vicevettero gli occhi del gran sacerdote, il naso del papà e la bocca <ride> della mamma, ma ne furono trasformati in guerrieri assetati di sangue, atti a svolgere solo compiti di guardia. Tomo divino di Lothric in Braille. Si dice che i paladini all'interno del castello di Lothric non possano cadere, grazie alla protezione di... vabbè. Queste stregonerie sono opere del drago pallido, siti senza scaglie, arrivati fino ai giorni d'oggi, che Logan incontrò di persona. Si tratta di un ramo della stregoneria portato avanti dai saggi di cristallo e l'oro che avevamo già legato e che quindi eh, non ci aggiunge niente di nuovo complimenti stregoneria insegnata dai primi studiosi quando Lothric e l'archivio erano ancora giovani lancia una scarica torrenziale di anime e il primo degli studiosi negava l'esistenza del vincolo del fuoco uh, e fu un insegnante privato del principe quindi è possibile che noi vedremo il principe Lothric scagliare stregoneria o forse sì. no, perché la lore di Dark Souls 3 è inconcludente e sconclusionata Lo scopriremo oh, solo non oh, Quindi tu, tu vuoi proprio uno scontro col Titano sì. lo, vuoi, lo stai cercando, è, è palese che lo stai cercando Wow, ci sono ancora le farfalle di legno Ikea Oh, che belle! Che devono essere montate con le, le... le... le... le... le... Siamo arrivati nel punto della lore Perché qua ci sono tre persone il punto scale. L Il punto L che non tutti sanno trovare E qualcuno quando lo trova riesce anche a interpretarlo male E con la lancia sarà facilissimo Perché ho uno scudo Pensavo di essere morto Invece lo ero Bene, vedi? vedi per tutto grazie alla lancia Faceva più danno con la lancia Perché con la lancia li prendeva E con questi qui non li sta neanche toccando Ma il problema perché non è dell'arma non... Il problema è di chi la maneggia Bisogna danzargli attorno, e questo no, è il problema. Cosa vuoi no. attorno? Mi sono stancato di danzarli attorno. Eh? I cacciatori noti come Mano Nera del Re. Question time. Quale altra Mano Nera abbiamo incontrato prima di adentrarci in questo luogo? Abbiamo incontrato <ride> Alessandro? Abbiamo incontrato Gotthard? O abbiamo incontrato Onstein? Queste appartenevano a Kamui, protettore del principe. Kamui portò Onikiri all'insediamento dei non morti e forgiò Udabachi per prepararsi a entrare nei ranghi dei cacciatori del re, ma non ne frega proprio assolutamente nulla. Donato dai saggi alla studentessa preferita, Kriemhild. Bel nome. Le sfere di cristallo prosciugano la volontà di chi le impugna e la potenza delle stregoneria aumenta in cambio di un maggior consumo di PA. Ma non dovrebbe dare l'or... La descrizione invece che indizi di gameplay Ah eh, ma c'è la pubblica amministrazione no? Vedi maggior consumo di pubblica amministrazione è vero hai ragione Ma tu nei file sei il corrente di Capitan America gay? Perché ho visto un, un. non mi ricordo dove ho visto Ho visto un concept e cioè era proprio super gay Capitana gay, rica Ma perché? Perché devi avere questo flusso di coscienza che ti drena dal cervello alla bocca <ride> senza senso. Sono tre i pilastri di Lothric e questo è l'ultimo. I cacciatori di Lothric colpiscono nel buio, nascosti dalle ombre. Per generazioni i sovrani di Lothric hanno affidato ai cacciatori della mano nera. Eccoli qua. Il compito di punire i trasgressori quando le mani dei tre pilastri erano legate. Una botola che va a finire esattamente sopra... Ecco qua. Una che... trave oh. che va per finire. questa trave sopra... ci porterà direttamente nel culo, esatto. <ride> sopra la quel... gabbia, oh, e dove tenevano i gli... pterodattili di Jurassic Park? E dove tenevano una delle figlie degli dei? Miracolo di Gertrude, figlia degli dei. Evoca numerosi pilastri di luce nell'aria. Gertrude è la santa ancella della regina, e sappiamo che la regina probabilmente era guinevere fu visitato da un angelo che le narrò questa storia un angelo oppure un serpente primordiale a cui eh, che si era messo le, le, ali, le alette quelle là dei vestitini delle principesse di halloween eh, di cui abbiamo visto una statua posso dire che la lore di questo gioco è proprio una troiata se nonostante avesse perso la vista e la voce Gertrude volle rendere testimonianza del racconto. Gli uomini comuni non possono decifrare i suoi scritti sconnessi, né tantomeno comprendere come essi possono aver posto le basi della fede di Lotic negli angeli e della lore di questo gioco. E qua, Alessandro, renditi conto delle implicazioni del fatto che c'è uno di questi? Eh, chiedo, Rosaria non può essere Gertrude? Allora, nei file allora. sta implodendo il cervello, ma secondo me non c'entra niente la lore di Dark Souls, semplicemente è arrivato, ha raggiunto il suo scopo e adesso si spegne da solo. Sì, e eh no, benedizione divina abbiamo trovato anche. Quindi è una sitcom spagnola questa, cos'è? Esatto. Sudamericana. Rosaria era detta anche lei come possibile incarnazione di Guinevere. Sono incarnazioni, è ovvio, sì, sì, sì, non è lei nel suo proprio corpo. Ma è chiaro, eh? no? Eh. Cioè... Oh, ma mi lasciano arrivare all'ascensore, che palle! Ma pensa, cioè, mm. il vero problema sarà quando arriverei all'ascensore, che ci sarà gente dentro, sale, scende, che piano! Oh, mi scusi, è il mio permesso. Un altro pretendente... Sta parlando di noi, ovviamente. E certo. l'album venuto a Fiamma Sopita, ladro di Tizzone. Qualcuno vestito come la statua che abbiamo trovato a Lothec. E qualcun altro che striscia fuori dall'oscurità. Non preoccuparti, il titolo di signore non mi interessa minimamente. La maledizione, il vincolo del fuoco, la dei signori. Possa sparire tutto. Puh. Hai fatto abbastanza, è il momento di riposare. Now have rest. I fratelli Lorian, principe primogenito Sbang, sbang e sbadabin e sbadabane. Quindi io posso fargli solo un attacco, vero? È così che muoio. danni! Eh la! Adesso lo proviamo a fare con le spadine. Visto? Due attacchi, picco. Fa un, sì, un danno incredibile con queste spadine. Solo lui era convinto che fossero delle armi schifose. Attenzione! Notare la fisica dei capelli, tanta roba, eh. Eh sì, arriva lui. Oh fratello caro, nè, nè, nè, nè. Io, Io bro. ti do sui denti. <ride> adesso ovviamente non sarà più baffato. Implacabile ecco, braccio armato del principe di Lothric. Il, il principe è questa mezza calzetta qua, quella che è scesa adesso alzati e non puoi dargli adesso che è in ginocchio perché devi aspettare che finisca For il monologo that. da cattivo no, ma infatti Cass... uh... Raul e Toki cosa hai tirato fuori Master mamma mia <ride> adesso bisogna stare attenti qua perché bisogna sprangare tutti e due contemporaneamente se no si aiutano l'un l'altro Lui sì, se lo mh. carica sulle spalle Ma no, non era morto E via, fase 2 Lui è morto, adesso vediamo se riusciamo a fare in tempo a uccidere anche quell'altro Dai, dai, ancora un po', ancora un po', ancora un po' Ok Quindi? No Bene E adesso? No. Cioè sì. in realtà si, sì, è praticamente morto Sì certo. Ma Però, non è morto Attento, attento Cosa è successo? Ma, ma ho buggato tutto, cosa è successo? No, è successo anche Perché c'è ancora tre merda. quarti di vita? Abbiamo vinto ma non ho capito come mai Vabbè, ho, ho buggato il boss Benissimo Leggiamo Fratelli I due principi rifiutarono di diventare signori di Tizioni Preferendo allontanarsi per vedere il fuoco spegnersi a distanza Una maledizione rende le loro anime quasi inseparabili la stirpe di Lotrica era ossessionata dal trovare un erede e quando fu chiaro che non era possibile la, cosa, la cui cosa è molto strana se la regina era Guinevere che ha avuto 300 figli sa che Fiorellino che doveva essere mm. dopo i 300 mezzi, figli <ride> Si affidò a mezzi indicibili Inutile dire che la via per vincolare fuoco è un sentiero dannato La prossima volta leggeremo anzi daremo il, il libretto in braille a Irina e inizieremo il primo dei due DLC ma proprio così alla grandissima Vabbè, allora ragazzi, si è fatta una certa perché non l'aveva ancora detto nessuno. Ricordatevi di entrare nel gruppo Telegram, per cui adesso a breve aprirò una chat vocale se Telegram funziona. Ricordatevi di seguirci su Twitch se non lo state già facendo. Seguiteci su Youtube, guardate il video, guardatevi le anteprime, salutateci, dateci dei soldi, dei contanti. Scusate. <ride> e, e, e basta. È stato bello, è stato piacevole. È stato lunghissimo: 7 minuti più lungo del solito. Mamma mia. Pensa, ragazzi, con una nostra live, enlarge your penis, eh? Sette <ride> minuti più lungo. <ride> enlarge your live. <ride>